Ciao ragazzi e benvenuti nel mio canale Jericho Cash, seconda parte dal beat al drop. Oggi lavoriamo sullo screech, se volete scaricarvi il progetto in questione potete farlo, trovate il link in descrizione, vediamo cosa salta fuori, partiamo. One more time. Ok, adesso quello che dobbiamo fare è creare il nostro scratch, il nostro scratch e lo faremo con serum con serum dunque io ovviamente ne ho già uno salvato Abbiamo il nostro skin di serum, perfetto che sarebbe questo però vi faccio vedere come si fa mm. quindi ricarichiamo il nostro serum un'altra volta Ovviamente voglio la mia skin per pubblicità, eh? Non per altro, l'ho fatta. Anzi, usiamo la Libeccio Skin, che è molto bella. È molto bella la Libeccio Skin. Cherry Cash. Bene, dunque, ovviamente non è un tutorial su Serum, perché questo non è un tutorial, qui sto facendo qualcosa di semplicemente creativo però voglio condividere con voi alcuni passaggi che ho fatto dunque per fare uno scratch dobbiamo lavorare solamente sull'oscillatore A quindi partiamo da un suono di default che è questo e gli diamo un basic shape che è questo ok sulla nostra wavetable position gli diamo qualcosa di più elettrico quindi andiamo sul valore di 2 e dobbiamo uh, dare 16 copie di suono 16 copie di suono nostro unison questa quantità di detune eh, dovremo poi impostarla successivamente su global quindi eh, su, su, questa, su questa parte noi dopo andiamo a lavorare il nostro detune ok un passaggio da fare è dare un valore del detune al circa 40% poi attiviamo filter e gli assegniamo reverb come filter, gli daremo un valore di circa 60-53 per cento. Facciamo un 63 per cento, abbassiamo la release, ok. Abbassata la release, cosa dobbiamo fare? Ah no, dobbiamo assegnare il trig e diamo un bpm di un 64 esimo che dopo andiamo a linkare su Matrix. Dunque lo facciamo subito, andiamo su Alpha1 e gli assegniamo il cutoff. Come vedete, come vedete, eh, suonando... Abbiamo questo movimento abbiamo questo movimento dunque eh, la parte degli fx la facciamo dopo qui diamo un valore di 1 eccolo qua e andiamo in global scivoliamo in global e cambiamo settaggio al nostro oversampling che cosa vuol dire che qui abbiamo nel nostro perfezionamento dell'oscillatore abbiamo questi valori di draft 1x 2x che cosa stanno a significare non sono altro che un sovracampionamento dove 1x sta per una bassa qualità diciamo del nostro oversampling 2x diciamo è il compromesso migliore che rispetta abbastanza bene il nostro sync quindi noi gli assegniamo un 4X però non è molto consigliato perché lavora molto la CPU in questo caso Bene, il caos non ve lo sto a spiegare perché non lo useremo Lavoriamo sull'unison che è questo qui, ah, eh? questo è un valore di 16 eh? Ok, e il valore di 16 lo andiamo a perfezionare aggiungendo 6 semitoni ovviamente lavoriamo solamente su quello di sinistra perché noi non abbiamo attivato l'oscillatore b quindi dobbiamo lavorare solamente sul range di sinistra ok ora allora, nella funzione mode possiamo correggere il nostro detune abbiamo di default linear che cosa sta a significare che se noi vediamo il nostro detune come vediamo eh, le barre gialle sono è la nota principale e tutte le altri semitoni sono perfettamente in linea, ovviamente più si allargano quelli più, più agli estremi all'estremità danno una dissonanza perché è come se fosse un'orchestra dove quelli più vicini sono più intonati rispetto a quelli più lontani quindi noi cosa facciamo in global eh, su mode se diamo, assegniamo Super, ad esempio come farò noi andiamo a avvicinare le note sul, sulla tonica e abbiamo più una discordanza caotica di quella che è l'orchestrazione vi ho spiegato un po' il significato di questo, di, di come si lavora su su Global, bene, adesso assegnerò l'hyper dimension che lo lascerò di default e poi un reverbero anche questo lo lasciamo di default adesso andiamo a montare il nostro screech quindi abbiamo il nostro serum gli assegnerei subito gli vado a dare un OTT con un valore di, del 20% esatto aumentiamo anche un po' il reverbero e gli assegnerei che ovviamente non trovo eccolo qui così lavoriamo anche un po sulle q dove andrei a alzare un po sui 5.000 Ok. Dopodiché è sempre un eq Questo ecco. e dopo giocheremo con un filter in automazione. Ma intanto quello che è importante è aver trovato il suono. Bene, bene, bene. Dunque piano roll. Questa nota mi sembrava più giusta. Io voglio fare un terzinato okay. ok ottimo adesso andiamo a automatizzare con un filter fruit filter eccolo qua Create automation clip. E dobbiamo toccare un po' il filter perché ancora non mi convince. Light pass lo aumenterei e abbasserei la resonance. Questo facciamo così, sentiamo. diciamo che può andare Comunque, adesso quello che vorrei è sicuramente a parte tutto un discorso di effettistica che va fatto ancora voglio creare un suono un po' alla Beastie Boys che secondo me si deve intrecciare e sullo scratch andiamolo a creare F6 all oh, voglio lo slicer che dovrebbe essere in drum eccolo qua fruity slicer sulla uh, cartella di splice dove ci sono vari campioni chiaramente prendere un campione e metterlo lì insomma un pochino così molto semplice come cosa quindi cerchiamo di personalizzare questo campione che dovrebbe essere in documenti document andiamo nella cartella splice sample packs Beh e se non ricordo male se non ricordo male era qualcosa con la F Fa fa fa fa Fabian Fabian eh, distort no non era questo secondo me. no questo è un vocal Questo è un vocal quindi non va bene eh, Dovrebbe essere questo? Abbiamo su un 150 bpm, vediamo un po'. eccolo qua. A ah, pattern 6. Ehm... Vediamo di default. Ah vedi lui di default però mi, mi fa questo MIDI. Quindi se io vado a prendere il pattern 6 lo metto così, lui me l'ha spezzettato per quel No, non va bene dunque dobbiamo disegnarlo dobbiamo disegnarlo e lo facciamo subito quindi andiamo qua questo lo cancelliamo sì ma lo devo prima toccare però eh no no no no no no no no no no no no andiamo a un valore di 100 dovrebbe essere 260 ok riandiamo nel nostro pattern riandiamo nel nostro pattern e disegniamoci la parte No. Sentiamo com'è un po' il loop, per favore, sentiamo un attimo. Te la tolgo buono buono buono adesso andiamo a fare un po' di effettistica reverse campioni di voci eccetera e poi curiamo un attimo tutto l'aspetto sonoro sound design come si usa a dire partiamo dunque adesso io volevo mettere un po d'effettistica e mi ero preparato dei campioni che mi sono segnato qui dove ho un, di un vecchio progetto un fill eh, che volevo inserire all'inizio e devo solamente trovarlo devo assolutamente trovarlo e spero sia questo vediamo un po se è questo dovrebbe essere questo l'unica cosa non so se ha tempo sì. invece ha tempo visto perfetto ok lo voglio rinserire anche qui in mezzo a metà battuta questo ce lo togliamo tanto non ci interessa e quindi dovrebbe finire sempre qua ok tom e phil l'abbiamo messo poi abbiamo bisogno di un reverse che dovrebbe essere qui reverse non in modo esatto, scusate. Vediamo però mi sembra un po' bassino di, di gain, quindi diamo un po' di boost. Perfetto, e vediamo come. Forse è un po' troppo alto di volume. sentire come giocano questi reverse sulla parte magari questo non mi interessa però no non mi piacciono così eh. L'esigenza di rinforzare un po' il clap. e ehm, su questa mia song dovrei avere ecco una club che non è niente male come, il, come il rinforzo. Andiamo a sentire. Ok, diamo anche qui un po' di boost. Vediamo se è il caso di... se spostiamola un po' perché è troppo... è troppo troppo troppo incollata. Eh? spostata però così non mi piace ok ce andiamo a mettere vicino a va benissimo, Dunque poi volevo metterci che non lo trovo, ah, ecco, poi voglio metterci un vocal che entra in levare sul ritmo, sembra un po' un cane che abbaia, forse qui potrebbe essere giusto? ok andiamo un po a lavorare sul nostro mixer dunque cosa avevo assegnato qui Lo assegniamo qui a 1 allarghiamoci qua un attimo il mixer andiamo sulla DAO completa così levo questo faccione inutile Stringiamo un po', dunque. Questa la chiamiamo kick. Ma dovremmo già avere, ecco, abbiamo già questo. Poi abbiamo qualcosa di percussivo che è questo. Mi sembra no, è questo. comunque questo qua che sarebbe che sarebbe arcade su f6 non mi ricordo più una mazza perché ho lavorato così per il tutorial chiaramente non si lavora così ragazzi non venitemi dietro su questo perché è solamente per farvi vedere un po' di creatività che voglio condividere con voi eh, Arcade dovrebbe essere questo mettiamocelo su un 9 un attimo perfetto ok, siccome è sull'attacco della chicca, eh, questo io vorrei metto questo qui 2 link control pick invert ok andiamo su pick control no qui voglio Facendo così ragazzi non mi va a disturbare questa frequenza dell'attacco della kick. Magari un po' troppo. Perfetto. Perfetto. Mm, Charlie. Beh, sul Charlie Che ce l'abbiamo qui. Io forse mi giocherei un Effectrix. Sempre che ce l'abbia. Ma andiamo un sound toys prima di tutto perché gli diamo un, un pan pot veloce. Pan Man. voglio mettere tutto in una compressione parallela ok anche qui snare diamo un po' di icone perché sennò non ci capiamo più una mazza anche qui il tomo mettiamolo sul 4 perché poi quando vado a mettere la compressione parallela ho paura che perdo un po' troppo guadagno, e allora è meglio gestirlo Percussion Percussion Ok, anche questo qui mi piace molto e gli vado a dare un altro peak control però glielo do sullo snare quindi, snare, peak control e ce l'abbiamo andiamo un po a vedere così a intuito sembra che batta sempre lì eh. due, mh? bene quindi io andrei su percussion e ho inserito no non ho inserito lo metto sul se, sul 5 anche questo me lo nomino icon chiamiamo anche questo percussion per sample per sample andiamo a prendere il nostro eq e andiamo su intorno ai 1200 però diamogli dammi un basta così credo no diamogli un tre bands anche qui andiamo sui 1200 non siamo troppo precisi è eh? l'in control pick anche qui invert Check serve un p control anche qui sulle q anche qui three bands certo se vedo un attimo le frequenze di della kick sarebbe qui la compressione ce l'abbiamo già in parallelo quindi andiamo a mettere tutto questo pacchetto ci mettiamo ci andiamo a mettere qualcosa della WAD io ci metterei un precision ok ci mettiamo un precision okay. Drum mix Snap E opa Raga, eh, chiudiamola qui, chiudiamola qui. Faccio un po' di sound design per i fatti miei. Va bene, ragazzi. Io vi ricordo che potete scaricare il progetto. Non so se il progetto che scaricherete eh, sarà identico perché probabilmente non avete neanche gli stessi plugin, quindi forse toglierò qualcosa, non lo so, adesso valuto. A breve troverete tutti i pacchetti che sto preparando sul sito che potete andarci a eh? www.gericoashproduction.com. Ancora non ci sono questi pacchetti, a breve ci saranno. Poi se volete fare delle produzioni, volete mandarvi mandarmi qualcosa di vostro, non esitate a farlo posterò anche qualcosa su discord niente iniziate a seguirmi a uh, me fa piacere ho trovato questa passione forte su, su questa cosa perché dopo il mio uh, decennio in warner e in sony mi ero un po rotto le balle della scrittura e quindi fare tutorial fare musica senza avere l'obiettivo per forza di creare un successo mi sta entusiasmando sarà la vecchiaia molto di più va bene vi saluto per ora a próxima, tchau!